Dopo i fatti di ieri, tristemente noti a Milano, vogliamo avere un suo parere sui gli eventi storici del passato. Partendo ma... dalla guerra di Troia. Ma la guerra di Troia è stato un bel bordello, mi ricordo, è stata così, una bella esperienza, siamo stati, eravamo tutti dentro al cavallo no, scusi, a fare il mi... bordello. No, mi scusi, Poi... lei non mi può far credere che lei era presente durante la guerra di Troia. Sì, minchia, oh, io dove c'è cioè manifestazione, dove c'è devasto, dove c'è bordello, ci sono io, ci sta. Credo che ci lei sta. in questo momento viva un attimo fuori dal mondo, ma andiamo avanti. Eh, ci dica bella. qualcosa della prima guerra mondiale, per favore. Minchia, la prima guerra mondiale... Prima guerra mondiale è stato davvero un bel bordello, ci, ci siamo divertiti, eravamo in mezzo alla folla, così tutti ma, che sparavano, una bella manifestazione, una, se, ma sentito, tutti hanno sentito la nostra voce contro, contro McDonald's. Contro mh, i credo forti, che la prima guerra mondiale non fosse niente, nessi MacBacon, McDonald's contro, o globalizzazione, ma fa niente. Fanno male quelle cose, fa niente, male, Fa ma niente, male, fa grazie. Sentito, e vorremmo sentire anche un suo parere a proposito della seconda guerra mondiale e di quello che è stato quindi bella, il nuovo ordine bella. mondiale. Bella, bella, no, è stata una bella esperienza, la Seconda Guerra Mondiale è, è stata una bella esperienza, io l'ho vissuta poco perché il secondo giorno era il compleanno di Jennifer, ho dovuto stare Lo con lei. Lo sa Jennifer. che è durata 5 anni Ciao la Ciao Jennifer, ti amo! Ecco. E quindi non sono riuscito a fare tanto bordello Vedevo tutti che spaccavano tutto Io volevo spaccare qualcosa cazzo. Adesso tengo sempre un orologio Da quel giorno lì Tengo sempre un orologio che quando succede qualcosa Gli altri fanno bordello Almeno boom lo spacco per terra e faccio ecco. bordello anch'io Giustamente un altro segnale di combattere il capitalismo E ci la sta. globalizzazione ci sta, eh, ci sta. Tornando indietro Sempre nel tempo l'esempio più lampante di rivoluzione e rivolte È stato sicuramente la rivoluzione francese Cosa ne pensa? Ma quella della regina? Esatto, quella della regina. Ma penso minchia minchia che la regina la regina è cioè la regina, la regina, la regina è l'emblema del potere. Cioè la regina minchia se non tagli la testa alla della regina. Certo, in qualità di regina probabilmente sì. Se non tagli la testa alla regina sei un coglione, secondo me, Ecco, cioè, Quindi, non vuoi fare quindi diciamo che il suo attacco si può focalizzare su regina e banche. Sì, se non bruci le banche con dentro almeno una regina hai perso, cioè sei fuori dal bordello. Sei fuori dal bordello. Perfetto, perfetto. Ecco, per concludere, vorremmo sapere quale messaggio vuole lanciare ai tanti giovani che la seguono e che la vedono come un esempio e quali sono i suoi progetti per il futuro? Ma io il futuro mi immagino le astronavi, mi immagino le spade laser, penso che, che faremo, faremo faremo veramente un bel bordello, raga. Faremo un bel eh, bordello. Grazie. Quindi dalla molotov fa la spada laser, il passo è breve, questa è l'Italia. Ma tu sei un pirla, ma un pirla gigante! Ma, ma no. ti sei, ma cosa ma no? Ma ti sei normale? Poi è una protesta pa, cioè mi piace protestare fare un po' di bordello Ma bordello di che? Ma il bordello ti spacco io la testa, schiaffi, uno per uno Perché dentro quella testa lì cosa c'hai dentro? I merluzzi? Boh no pa, cioè non lo so cioè, No pa, ma io cioè... ti spacco in due perché sei un pirla, un pirla con la P maiuscola Pirla! Mi stai facendo girare i coglioni! Ci sta, ci sta, ci sta E adesso chiedi scusa cazzo ci sta. No, ci sta un cazzo. Chiedi scusa. Chiedo scusa. Eh, a chi? A me? Allora devi chiedere scusa. Allora, e eh, Facciamo vedere che sono senza mio padre, che sennò faccio, faccio un po' la figura del coglione. Prego, prego, quando vuole, quando vuole. No, niente, volevo chiedere scusa eh, perché perché forse ho fatto un po' troppo bordello, ho detto, ho detto delle cose che forse erano, ecco, non erano proprio giuste con la situazione, erano, erano un po' così, quindi mi spiace per quei cittadini a cui hanno bruciato la macchina, magari a quelli, a quelli soprattutto un po' più, un po più che, gli piace fare, che gli piace fare bordello e volevo dire che, che non sono violento, cioè io non sono violento, non ho fatto niente, cioè io non ho fatto niente. Ottimo io e questa ho... sua dichiarazione sul bruciare le banche con dentro almeno una regina come, come la può intendere in questo momento? No, io guardi, io veramente non ho fatto niente, c'è stato solo un momento che ho fatto un po' di bordello perché mi è caduto il telefono, eh, siccome un Galaxy fa, fa tanto bordello, quindi ci siamo, un attimo, ci siamo un attimo tutti presi bene, ci siamo messi a urlare, eh, però per il resto sono una brava persona. Io ho fatto, fatto anche, cioè, io ho fatto anche volontariato, ho fatto un sacco di volontariato, ho tratto sempre bene tutti, cioè, ho fatto volontariato, ho aiutato, ho aiutato gli accalappiacani l'anno scorso a uccidere i cani, quelli più deboli, poi ho aiutato i bambini in Africa tipo, a usare le armi, quelle un po' più pesanti, quelle che fanno fatica ad usare. Quindi è molto impegnato nel sociale in questo senso. Sì, ci sta, ci sta ci sta e quindi niente, sono disposto a ripulire la città, ho già comprato, ho già comprato il Glass-Ex, anzi quello che mi ha prestato mia madre Ma e, Ma e quindi sono, sono, vede, sono disposto a ricominciare, a ricominciare, diciamo a ricominciare da zero. Perfetto, quindi dopo tutte queste belle parole, queste promesse, concretamente cosa farà per farsi perdonare da tutta la città? Ma a me piacerebbe tornare a fare il bordello ma come? <ride> ma no ma, ma dai